Grazie Presidente, allora, oggi dovrebbe essere in discussione anche una mozione dove andremo a condividere, immagino, con tutte le forze politiche una serie di, un punto tra l'altro molto strategico rispetto a alcuni accenni che sono stati fatti, nella discussione di queste due delibere relativamente al POMS però eh, in questa delibera si parla di due opere particolari ora vorrei fare una premessa ne abbiamo già discusso anche in commissione ci sono eh, praticamente tutte le città europee che hanno già una eh, mobilità su ferro che per quanto No, riguarda Roma, paragonata a Roma, è una mobilità su ferro eh, fantastica, spettacolare, eppure queste città oggi stanno investendo miliardi sulla re realizzazione delle opere su ferro di superficie, i tram, tram che come sapete possono essere eh, insomma, di varie lunghezze, non è detto che eh, si possa avere un tram come conosciamo noi, il tram 8, i tram stanga, quelli 70 anni fa, che per carità sono spettacolari, stanno resistendo a, a tutte le intemperie, anche politiche. Però i tram insomma, hanno una flessibilità sia d'uso che di eh, fornitura che non hanno nulla a che vedere anche, ad esempio, con. Sistemi di trasporto alternativi su gomma, in particolare anche i filobus, sia per capacità di trasporto sia ovviamente anche per costi, perché un tram ammortizza appunto se, se dura così tanto tempo, ammortizza i suoi costi in un tempo che è molto più lungo rispetto a un bus. Ha ovviamente rispetto a tutte quelle linee di indirizzo europee che guardano a dover ridurre notevolmente l'inquinamento, quindi come sapete i programmi anche di riduzione della CO2 ha probabilmente dopo la ciclabilità e la pedonalità il punteggio più alto perché effettivamente è il mezzo più ecologico, per alcuni è ancora più ecologico rispetto alle metro. Ripeto, Parigi sta programmando, e sono alcuni, alcuni sono già in costruzione, ventiline linee ulteriori tram, Parigi, non è che stiamo parlando di una città che ha due o so, tre metri e ha bisogno di fare i tram, no, stiamo parlando di una città che ha probabilmente insieme a Londra la rete infrastrutturale su ferro più potente, eppure stanno andando verso un incremento ulteriore della rete tram e vi assicuro che i progetti ad esempio di, di, di questa capitale europea eh, andranno a qualificare, come stava dicendo anche prima il Presidente Stefano, anche gli ambiti storici di queste città, passeranno all'interno degli ambiti storici, con molto coraggio no, semplicemente perché sono infrastrutture, probabilmente le migliori infrastrutture che, si possono, che possono coniugare l'aspetto trasportistico con l'aspetto anche storico, anche architettonico. Eh, io immagino che le perplessità da parte di alcuni consiglieri, che rispetto comunque le opinioni, però parliamo di op opinioni che sono distanti dalle nostre, queste perplessità sono legate al fatto che, ecco, che un tram su, su Cavour, eh, scusate, sui fori imperiali possa mettere in pericolo la vita dei pedoni, però a parte il fatto insomma, che abbiamo notevoli esempi in Europa in cui i tram scorrono eh, in, in mezzo ai pedoni, ma eh, nell'esercizio eh, no, di, di un'infrastruttura di questo tipo, di un tram, eh, diventa anche un tema il, fa, il fatto di andare in mezzo ai pedoni. Quindi, cioè non è che stiamo dicendo adesso che noi stiamo progettando un'infrastruttura che falcerà i pidoni ai fori imperiali, noi stiamo dicendo che stiamo realizzando un'infrastruttura, tra l'altro, dei binari che integrano la rete, tra l'altro nel suo luogo più importante perché è il centro della città e se nel centro della città vengono realizzate le croci e quindi le connessioni tra l'infrastruttura che è a est e quella che è a ovest come in questo caso, probabilmente la flessibilità da parte dei progettisti delle linee, delle, delle frequenze, è ovvio che darà la possibilità a chi poi dovrà fare questo switch da, di passaggio dal, dall'automobile privata al, al trasporto pubblico un maggiore No? semplicità, con maggiore possibilità. Noi non vediamo che 500 metri di infrastruttura sui fori possano creare questo problema. Non... Mi spiace, visto che sembra come se stiamo facendo un affronto al centro storico, questa cosa ci viene detta proprio nel giorno in cui è uscita fuori la notizia in cui il presidente, la Presidente Alfonsi sta realizzando un No, che io bene, un fast food addosso alle Terme di Caracalla. Ci viene detto che eh, questa idea non è stata neanche discussa in commissione, è stato già risposto dal Presidente Stefano, che ne abbiamo parlato ampiamente in commissione, c'è anche una sorta di pre, eh, parere favorevole da parte della Sovrintendenza, quindi ne abbiamo già parlato mentre invece nel caso della Presidente Alfonsi non sembra che ne abbia parlato neanche con i suoi consiglieri perché stanno, si stanno lamentando che appunto non sapevano nulla. Quindi noi ci viene rinfacciato di un qualcosa che invece è un atteggiamento che sta dall'altra parte. Io invito, continuo a invitare a evitare la polemica, anche perché abbiamo già detto, abbiamo già fatto, come diceva il Presidente Stefano, una presentazione importante per quello che sarà l'altra opera che è definita in questa delibera che è il termine Vaticano Aprile dove abbiamo detto che quella non sarà soltanto un'opera di mobilità e immagino che anche il tram che passerà di fuori sarà la stessa cosa, avrà la stessa matrice sarà un tram culturale, sarà un museo viaggiante abbiamo questa ambizione perché sono infrastrutture che passano all'interno del centro storico più importante del pianeta quindi il tema non è soltanto trasportistico volerlo relegare a un tema tra l'altro Negativo addirittura di trasporto, ci sembra un'operazione che va nella direzione di ecco, continuare in questa città a non fare niente, che poi paradossalmente è quello che ci viene accusato a noi di non aver fatto niente. Quando ecco, stiamo parlando di un filobus, ad esempio, sul Laurentino, no? chiudo qui l'intervento, Presidente: un filobus, 10 un anni per fare un filobus, che tra l'altro doveva and andare a sostituire una linea metropolitana, il prolungamento della linea B che era stato progettato 50 anni prima, cioè stiamo parlando di questo in questa città, questa città deve cambiare marcia, tutti quelli che sono dei potenziali svantaggi vanno cambiati e ribaltati in vantaggi perché i vantaggi ci sono, basta semplicemente saperli governare con coraggio e capacità, grazie.